Cui vogliamo parlare oggi è il sistema di, um, di ulteriore frammentazione a cui abbiamo assistito in relazione al lavoro in questi ultimi due anni no? fenomeni già presenti e già studiati e che hanno già messo alla prova il sindacato in varie direzioni hanno appunto avuto un'accelerazione in particolare questo ricorso forzato ai formati anche digitali del lavorare, che è la cosa fondamentale di cui vogliamo parlare oggi, hanno messo di fronte a una nuova organizzazione, all'utilizzo di massa di modelli del lavoro che erano rimasti per certi aspetti eh, marginali no? o anche legati a una contrattazione di nicchia come tutta la questione dello smart work, ma non soltanto, no? anche le politiche aziendali si sono trovate a fare i conti con la necessità di aggiornare i propri formati lavorativi e la propria organizzazione. Quindi oggi siamo qui per parlarne da vari punti di vista, no? dal punto di vista eh, del sindacato, di come appunto questa, questi temi sono stati affrontati e sono affrontati nel presente e sono pensati anche nell'immediato futuro. E per questo appunto abbiamo Nicola Marongiu, responsabile area mercato del lavoro CGL nazionale, che ci parlerà in particolar modo. Di appunto di come la, tutta la questione eh, lavoro agile, smart working, eh, nuove modalità del lavoro sono state affrontate, sono viste dal sindacato perché fondamentalmente c'è da capire come questi modelli e modalità di lavoro rispondono o non rispondono a domande che ci facciamo da tanto tempo sui modi del lavorare, sui tempi del lavorare, su come eh, le forme di autonomia nel lavoro. Eh, rimangono in equilibrio rispetto anche alle tradizionali forme con cui il lavoro è anche stato pensato e tutelato. Dal punto di vista invece del, dei formati lavorativi, anche come questi impattano sulle nuove tecnologie e sulla eh, tecnologizzazione di alcuni settori produttivi. Per questo abbiamo Frederic Mock, capo dipartimento DeGebe che, che è in particolar modo responsabile dell'industria 4.0 e ci darà eh, il suo punto di vista e ci racconterà un po' quello che sta succedendo in Germania su questo eh, tema, ma in generale eh, nel mondo del lavoro in Europa. Fulvia D'Aloisio, dell'Università degli Studi della Campania ci presenterà i risultati di una ricerca innovativa che ha appunto studiato eh, le policy aziendali di un'industria e di un'azienda particolarmente avanzata su questi temi. E Paolo Barberis, fondatore di Nana Bianca, esperto di mestieri di digi digitali, esperto di internet, fondatore eh, di spazi co-working, molto attento a tutto il mondo della startup, ci racconterà di questa modalità di lavoro a partire da queste realtà. Cerchiamo quindi, insomma, insieme di comporre uno sguardo sulle geografie del lavoro che sono da una parte tirate nella direzione della frammentarietà e da quell'altra invece anche nella ricomposizione di un quadro e, e di alleanze possibili. Darei la parola per cominciare a Nicola Marongi. Sì, io ho fatto un'introduzione, un diciamo, eh, c'è qualche microfono aperto che probabilmente ho perso. ecco Io faccio un'introduzione di, di, nel mio intervento di qualche, di qualche minuto eh, per provare, diciamo, a, in particolare a rendere evidente quali dinamiche noi abbiamo avuto in questi quest ultimi anno e mezzo intorno, intorno al tema del ricorso al cosiddetto lavoro agile. Eh, è stata, diciamo, la norma, una norma abbastanza recente del 2017 e prima del, dell'avvento della pandemia eh, scarsamente utilizzata, nel senso che eh, Istat rileva diciamo, un, un, un utilizzo residuale. Nelle imprese che avevano dichiarato la disponibilità a utilizzare questo strumento, la percentuale di utilizzo è stata di poco superiore al 5%. Eh, già in, però in quel 5% c'erano dei settori dove maggiormente il, il ricorso era frequente, in particolare i servizi di informazione e comunicazione, le attività finanziarie e assicurative. Poi abbiamo avuto la pandemia e in particolare nel, primo trimestre del, nel secondo trimestre del 2020 abbiamo avuto tassi di utilizzo che hanno sfiorato il 47-48% delle imprese che dichiaravano di volerlo utilizzare. Utilizzare. Tassi che poi hanno avuto un andamento decrescente, diciamo, nel, nel corso del, 2000, del 2020, eh, con un 2021 che si è invece attestato intorno al 33 34 Il dato è riferito al periodo tra gennaio e marzo. Quindi stiamo parlando di numeri particolarmente consistenti. E eh, anche qua con settori, in particolare l'attività finanziaria assicurativa, i servizi di informazione e comunicazione che hanno avuto un ricorso intorno al 48,6%. Quindi si può dire che in quelle aziende la metà della forza lavoro ha uh, operato attraverso il ricorso a questa, a, questa, a questa modalità. Con un elemento che però occorre evidenziare, ed è penso oggetto anche della discussione che facciamo oggi, eh, la pandemia ha reso obbligatorio il ricorso a questa attività a questa modalità di resa prestazione lavorativa. Non dimentichiamoci che nel pubblico impiego si è introdotta una norma dove si, è, si diceva che l'attività eh, da remoto era quella ordinaria, eh, nel settore privato si è superato il vincolo dell'accordo individuale, si è superato l'obbligo di, di, comunicazione, di comunicazione obbligatoria e sostanzialmente finché perdura l'emergenza siamo davanti a una eh, necessità nell'utilizzo di questo strumento per poter garantire la continuità delle attività, delle attività dei diversi settori merceologici. Si potrebbe dire anche in questa fase, mettiamola così, perché comunque eh, l'adozione dei protocolli di sicurezza, il, il tema del distanziamento, la non utilizzo plurimo dei locali è un elemento che ancora caratterizza caratterizza le attività, le modalità attraverso le quali si rende l'attività lavorativa. Per contro però occorre dire, ed è questo un punto diciamo, di riflessione, che l'utilizzo di questo strumento è stato soltanto in termini nominali, nel senso che non siamo in presenza di una diffusa caratteristica di ricorso al lavoro agile che non ha... Precisi vincoli di orario, che non ha preciso i vincoli legati alla serie di lavoro che deve realizzare eh, un'attività lavorativa incentrata sugli obiettivi, sulla maggior autonomia e maggior responsabilità della lavoratrice e del lavoratore. Siamo stati in presenza, occorre evidenziarlo, davanti a una massiccia, massiccia remotizzazione delle attività eh? Eh, proprio per ragioni legate alla, a un'esigenza, diciamo prioritaria di salute e sicurezza e di continuità dell'attività lavorativa. Questo è un punto da evidenziare. E per contro, diciamo, la stessa contrattazione che noi abbiamo agito. Noi abbiamo collocato il lavoro agile in più di 13 contratti collettivi nazionali di lavoro, abbiamo registrato oltre 200 accordi aziendali, siamo intorno ai 250 accordi aziendali, in ultimo, l'altro giorno ha fatto l'accordo l'Eni, ha fatto l'accordo l'Aspi, la società che gestisce il lotto più consistente di autostrade. La stessa contrattazione si è caratterizzata in una prima fase eh, con un carattere diciamo, legato all'emergenza. In una seconda fase, tra gli ultimi questi accordi che ho citato, ma non soltanto, si potrebbe dire Vodafone, si potrebbe dire Poste, si potrebbe dire qualche realtà assicurativa... A qualche realtà del settore bancario, eh, con l'esigenza, come dire, di guardare oltre l'emergenza e di far sì che per ragioni legate anche a una sostenibilità ambientale, sociale, per migliorare eh, la capacità delle persone di organizzare il proprio tempo di vita, per ragioni anche in qualche caso, di reputazione delle stesse aziende o per ragioni legate. In prospettiva anche a un riflesso sui costi strutturali delle aziende eh, abbiamo notato che gli accordi dell'ultimo periodo guardano sostanzialmente la prospettiva e guardano a considerare anche una potenziale strutturalità di questa modalità di resa della prestazione lavorativa in particolare associando diciamo alla alla, agli accordi sul ricorso al lavoro agile, anche, a, anche degli investimenti, in particolare sul versante tecnologico, ma anche degli interventi sul modello, sui modelli organizzativi. Questo è un, è un punto, come dire, che occorre evidenziare. Con un elemento però di, possi di possibile potenziale cesura che è intervenuto eh, di recente. Eh, voi sapete che eh, nel settore pubblico sostanzialmente è stata ripristinata la modalità di resa della prestazione lavorativa in presenza seppure con una cadenza rispetto al rientro presso le sedi di lavoro ed è aperta una discussione in sede di rinnovo dei contratti per definire alcune linee guida per normare il ricorso a questa, a questa tipologia di lavoro con però degli elementi che rischiano di essere particolarmente restringenti nel senso che L'insieme delle caratteristiche oggettive e soggettive per le quali si può ricorrere al lavoro agile induce a pensare che non ci sia tutta questa volontà, mettiamola così. Eh, però, però, come dire, per contro invece nel settore privato, discuteremo poi in queste ore con il Ministero del Lavoro un possibile protocollo sul lavoro agile per il settore privato, insiste, diciamo, anche una disponibilità delle aziende sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali per ragionare diciamo sulla strutturalità di questo, di questo, di questo strumento che presuppone però l'esigenza anche di profondi cambiamenti organizzativi forse questo è l'aspetto più complesso e vorrei dedicarci gli ultimi minuti della della della della mia comunicazione nel senso che è facile dire un lavoro per obiettivi, è facile dire maggiore autonomia da parte delle persone, maggiore responsabilità, però questo presuppone che l'esercizio del potere direttivo, l'esercizio del potere gerarchico, la capacità di relazione tra le persone che operano all'interno dello stesso contesto aziendale, la capacità di, diciamo, di organizzare un'attività lavorativa con persone che possono essere oggi presenti in sede e domani non presenti in sede, deve oggettivamente cambiare. Che cosa voglio dire? Che le trame organizzative che permettono di rendere strutturale questa modalità di esercizio di resa della prestazione lavorativa devono essere più esplicite e devono essere nella disponibilità di tutti i soggetti per fare in modo che questo ricorso non sia confinato soltanto all'interno di alcune professioni che per loro natura o, o per livello di responsabilità interno alle aziende hanno di per sé un grado di autonomia e responsabilità che esercitano a prescindere dal luogo in cui rendono la prestazione lavorativa. Ecco, forse la difficoltà maggiore che noi avvertiamo in questa fase anche nel rapporto con le aziende, con le associazioni datoriali, è l'esigenza di riconoscere questa autonomia, e l'esigenza di dire perché il lavoro agile possa essere una modalità maggiormente strutturale, serve che il tema dei modelli organizzativi non sia soltanto nella esclusiva disponibilità delle aziende, ma diventi un elemento comune tra aziende e lavoratori e diventi un elemento in cui la partecipazione di quei lavoratori, è una partecipazione che ha caratteristiche diverse da quelle che, che oggi ha. È chiaro che se permane un modello, chiamiamolo così, gerarchico e rigidamente vincolante rispetto alla gestione dei tempi del lavoro, rispetto alla gestione del luogo dove, la prestazione, dove si rende la prestazione lavorativa, è, è, è difficile che questo lavoro possa avere caratteri strutturali. E badate queste cose le abbiamo viste negli accordi. Noi abbiamo visto in tanti accordi di natura collettiva il tentativo di ragionare di nuovi modelli organizzativi. Ma abbiamo visto in tanti accordi anche la spinta delle aziende a ricostruire un potere gerarchico, come se le persone fossero presenti presso le sedi, che ne so, la timbratura virtuale o altre, o altre, o altre, o altre, altre cose. Ecco, quindi eh, però ecco, pensiamo che questa stagione di innovazione organizzativa non debba finire col, con l'auspicata fine della pandemia, mettiamola così. Le ragioni che abbiamo sostenuto in questo anni e mezzo, ambientali, sociali, eh, legate anche alla conciliazione per scelta individuale delle persone, non chiaramente per finalità proprie dello strumento, ci sono tutt'oggi e ci saranno anche eh, domani. Per questo primo giro ecco, penso di, di circoscrivere a questi temi la mia comunicazione grazie grazie nicola Marongi, effettivamente questo è un po il punto centrale quello che hai lanciato alla fine speriamo che ci sia il tempo di fare un ritorno no? per capire meglio come questi modelli eh, organizzativi aziendali che sono molto legati alla, a rivoluzionare il modo di lavorare come possono cambiare e mantenere come dire un aspetto il più possibile democratico in modo che questa autogestione dei singoli non diventi un autostruttamento no? perché Spesso lavorare con un forte uso delle tecnologie o dal remoto, lo sappiamo, eh, comporta questo tipo di, di nuovi eccessi, no? difficile, eh, questo difficile equilibrio fra tempi di lavoro. E poi la questione è anche eh, da capire se questa, questo smart working post-pandemico avrà delle caratteristiche più simili appunto a come è individuato dalla legge e quindi anche per un'alternanza. no? Di dentro o fuori alle aziende, come si comporterà rispetto agli orari, insomma, se ci racconterai dopo un po' meglio cosa si riesce a prevedere di questo cambiamento. Darei la parola ora a Frederic Moch della DGB. Ja, yeah, vielen Dank und uh, vielen Dank an euch für die Einladung. Uh, Freue mich dabei sein zu können. Schade ist es, dass wir uns nicht in Italien treffen können, aber ja, dank der digitalen Technologien ist es ja möglich, auch sowas einfach mal ähm, sehr kurzfristig dann auf die Beine zu stellen. Ähm, der Kollege Nicola hat jetzt viele Punkte ähm, schon angesprochen, die ich auch nochmal versuchen will, ein bisschen aus der DGB-Perspektive aus Deutschland zu thematisieren. Ich möchte mal, damit auch einsteigend zu sagen, dass sich natürlich das Arbeiten auch in Deutschland durch die Corona-Pandemie deutlich verändert hat, zumindest, zumindest für einen Teil der Belegschaften. Also wir sehen schon eine gewisse Polarisierung, denn nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit gehabt, von zu Hause aus zu arbeiten. Das äh, hängt stark vom Tätigkeitsfeld ab, das hängt auch stark vom Unternehmen ab. Ähm, Unternehmen, die sozusagen Produkte herstellen, sind natürlich da nochmal ganz anders aufgestellt als jetzt bestimmte Dienstleistungsbereiche. Und äh, ich mache das mal an einer Zahl fest. Also in äh, Deutschland haben also vor der Corona-Pandemie nur 4 Prozent im Prinzip äh, remote digital gearbeitet. 30 Prozent waren es in der Spitze beim ersten Lockdown. Also das illustriert, glaube ich, ganz gut, dass es da eine deutliche Veränderung gegeben hat. Und unser Eindruck ist, dass natürlich auch, wenn wir hoffentlich in den nächsten Monaten die Pandemie abklingen sehen, schon weiter auch so entscheidende Veränderungen dann einfach in der Arbeitswelt feststellen. Aber vielleicht noch mal ein bisschen strukturierter auf das ganze Thema drauf geguckt. Wir sehen natürlich, dass die Digitalisierung ein ganz massiver Treiber für den Strukturwandel der Arbeitswelt und der Wirtschaft ist. Viele neue Geschäftsmodelle entstehen neue Dienstleistungen, an die man vor fünf Jahren noch gar nicht gedacht hat, entstehen, wenn ich jetzt an die Lieferdienste zum Beispiel denke, die man per Handy-App bedient und dann die Pizza zugestellt bekommt. Wir sehen natürlich auch in der Industrie erhebliche Veränderungen durch die Industrie 4.0, also die Möglichkeiten der, der Automation, die sich darstellen. Und Wie immer bei neuen Technologien ist natürlich die Frage, was hat das eigentlich für Chancen für die Beschäftigten und sicherlich auch für den Wohlstand, den wir insgesamt äh, haben und erhalten wollen und welche Risiken äh, gibt es dann dabei. Ich will mal kurz die Risiken eingehen und dann aber stärker auch nochmal über die Chancen reden und über die Frage, was für Anforderungen der DGB an die Gestaltung dieser neuen digitalen Arbeitswelt denn stellt. Die Risiken, ich denke, das wird auch eine ähnliche Diskussion in Italien sein. Wir haben natürlich durch die neuen Technologien ein höheres Potenzial an Überwachungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Die Frage dieser Polarisierung in den Belegschaften, manche können digital arbeiten, andere können das eben nicht. Die ist auch gegeben, dass macht auch was mit der Atmosphäre ähm, unter den Beschäftigten. Und wir sehen natürlich auch, dass diese Frage von Entgrenzung durchaus eine Rolle spielt. Ähm, die Frage, was ist eigentlich Arbeitszeit? Was ist Lebenszeit? Wenn man abends noch mal kurz äh, E-Mails bearbeitet oder vielleicht ähm, auf einer Plattform noch schnell irgendwas erledigt, Ja, ist das jetzt Arbeitszeit? Ist das jetzt Lebenszeit? Also diese Frage der Entgrenzung, glaube ich, ist da eine, die man auf jeden Fall besprechen muss und ein Risiko, was wir auch sehen, ist, dass diese ganze Diskussion vor allen Dingen sehr technologisch diskutiert wird und die Frage auch, was für soziale Innovationen hängen eigentlich an der Digitalisierung der Arbeitswelt, eher zweitrangig behandelt werden. Nichtsdestotrotz Sehen wir natürlich große Chancen, wenn wir über die Digitalisierung sprechen. Das ist natürlich diese Frage auch der Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Lebenszeit. Wenn ich sozusagen die Entgrenzung positiv umdrehe und sozusagen es gut organisiere, dann kann ich natürlich auch anderen sozusagen Bedürfnissen im Leben besser möglicherweise nachkommen wenn äh, man beides eben zusammen denkt. Ähm, es ist auch die Frage, dass man natürlich harte körperliche Arbeit durch äh, Digitalisierung, durch Automatisierung erleichtern kann. Das ist gut, ähm, um auch ges länger gesund arbeiten zu können und fit zu bleiben. Und nichtsdestotrotz, ähm, oder nicht zuletzt deshalb müssen wir ähm, uns das sehr genau angucken, was das am konkreten Arbeitsplatz ist. Ähm, auslöst, diese Frage von Digitalisierung und Automatisierung. Und wir sehen natürlich, dass äh, wir unglaubliche Produktivitätsschübe bekommen durch digitales Arbeiten. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wird damit äh, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung möglich, weil wir diese Produktivitätsfortschritte äh, erreichen? wird das in der Tarifpolitik äh, auch umgesetzt? Also wer kriegt von dem Kuchen, der neu entsteht, eigentlich welches Stück ab? Das finde ich, ist eine ganz relevante Frage, äh, die man in dem Zusammenhang diskutieren muss. Und ähm, um mal so ein bisschen in die Diskussion zu kommen, wie lösen wir eigentlich diese Fragestellungen auf, ist natürlich ganz entscheidend, äh, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da auch mitbestimmen bei diesen Fragen. Es kann nicht sein, das erleben wir beispielsweise bei neuen Unternehmen der Plattformökonomie, dass wir da eigentlich sowas wie den Manchester-Kapitalismus 2.0, 3.0, 4.0 erleben und Mitbestimmung und auch Tarifverträge überhaupt gar keine Gültigkeit mehr haben. Für uns ist das entscheidend, dass wir natürlich auch die neue Arbeitswelt auf Augenhöhe als Gewerkschaften mitgestalten Das funktioniert bisweilen auch gut, vor allen Dingen in großen Unternehmen, die sich jetzt dem Arbeiten 4.0 verschreiben, funktioniert das gut, wo die Mitbestimmungsstrukturen stark sind, wo es Betriebsräte gibt, wo Tarifverträge auch gelten. Da ist das für uns natürlich einfacher als in kleineren Unternehmen, in neuen Unternehmen, die auf den Markt kommen, wo es ja manchmal sehr viel schwieriger ist das eben auch lösen zu können. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, neben der Frage der Mitbestimmung, ist am Ende auch die Frage der Qualifizierung. Wir müssen für die neuen Technologien die Beschäftigten auch fit machen. Wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, wie wir innerhalb weniger Wochen die digitale Fitness verbessert haben. Aber wir haben die digitale Fitness deshalb verbessert, weil wir vor die Situation gestellt worden sind, entweder komplett runterzufahren oder das, was man digital auch machen kann, digital zu machen. Das ist natürlich kein strukturierter Prozess, sondern das ist ähm, ja, sehr chaotisch bisweilen auch gelaufen. Da haben wir in Deutschland zum Beispiel gesehen, dass die Unternehmen, die schon Regelungen zum Homeoffice haben, zur digitalen Arbeit haben, sehr viel einfacher diesen Wechsel hinbekommen haben, als dort, wo man anfangen musste, die Menschen erst zu schulen, Regelungen zu finden, wie man dann auch damit ähm, am Ende umgeht. Also diese Frage von Ausbildung und Weiterbildung ist auch deshalb wichtig, weil wir natürlich eine gewisse Polarisierung sehen. Einfache Tätigkeiten nehmen möglicherweise zu, gerade Mittelqualifizierungen, die äh, geraten unter Druck, weil die über künstliche Intelligenz, auch über andere sozusagen Form von, von, von digitalen Technologien ersetzt werden können. Und man hat diese Polarisierung zwischen einfachen Qualifikationsanforderungen und sehr hohen Qualifikationsanforderungen. Und so eine Polarisierung in den Belegschaften macht auch was mit dem Zusammenhalt. Und so eine Entwertung von Qualifikationen führt natürlich auch zu einem großen sozialen Problem, weswegen wir als Gewerkschaften in Deutschland auch die Forderung aufgestellt haben, dass es in diesem Strukturwandel ähm, unterstützende Hilfen geben muss des Staates. Wir reden in Deutschland von einem sogenannten Transformationskurzarbeitergeld, was beispielsweise gezahlt wird, wenn neue Technologien, neue Geschäftsmodelle eingeführt werden, äh, dass man in dieser Einführungsphase auch die Qualifizierung der Beschäftigten zusätzlich staatlich unterstützt, um sie fit zu machen auf die Herausforderungen, die kommen. Das Recht auf ein lebenslanges Lernen ist wichtig, weil wir gesehen haben, die Technologie, die hört ja nicht auf, sich zu entwickeln, sondern es geht immer weiter. Vor 20 Jahren war es undenkbar, mit so einem Smartphone zu telefonieren, Wer weiß, was wir in fünf Jahren an Kommunikationsmöglichkeiten und an Technologien haben, die wir da eben auch entsprechend nutzen können. Der Beschäftigten-Datenschutz spielt in dieser Diskussion auch eine Rolle. Das muss man sagen. Wir haben da teilweise auch Tarifverträge und Regelungen dazu in manchen Branchen. Das denke ich, ist auch ganz entscheidend, wenn es darum geht, Ängste auch zu nehmen, das einfach auch zu gestalten. Über die Digitalisierungsgewinne hatte ich schon gesprochen. Ich glaube, das ist eine Frage, die werden wir nicht an jedem Arbeitsplatz klären, aber wir müssen sie insgesamt klären für die Branchen, für die Unternehmen, auch für uns insgesamt als Gesellschaft, wie wir mit diesen Digitalisierungsgewinnen umgehen. Und wir sind schon der Ansicht, dass da eben auch die Beschäftigten eben einen entsprechenden Anteil vom Kuchen bekommen müssen. Das ist ganz klar. Der kann nicht nur in die Taschen der Unternehmer ähm, wandern. Ja, ich fasse, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Also was ist für uns sehr wichtig? Wichtig ist, dass wir die Chancen nutzen, die auf jeden Fall in dem Smart Working, die in den digitalen Technologien stecken, dass wir sie nutzen, um Arbeit menschlicher zu machen, um Arbeit menschenwürdig zu machen, um ähm, Menschen auch mitzunehmen in diesem Veränderungsprozess deshalb die Weiterbildung zu stärken, in lebenslanges Lernen zu investieren und das muss man absichern über eine starke Mitbestimmung, über gute Tarifverträge und auch über eine staatliche Flankierung, die beispielsweise Qualifizierung unterstützt und dafür sorgt, dass solche Dinge dann möglich werden. Und der allerletzte Punkt Das hat jetzt weniger mit dem Arbeiten 4.0 zu tun. Aber damit das Arbeiten 4.0 funktioniert, müssen wir natürlich auch die digitale Infrastruktur haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das in jeder Region von Italien ist. Ich weiß aber, wie es in Deutschland ist. Wir haben in Deutschland nach wie vor sehr viele weiße Flecken. Das heißt, wir haben nicht überall den Breitbandausbau, den wir brauchen, um überhaupt digital zu arbeiten. Das heißt, wenn diese Grundvoraussetzung nicht geschaffen ist, dann ist natürlich diese ganze Diskussion um die neuen Technologien, um das Smart Working auch ein bisschen Schall und Rauch. So gesehen, darauf kommt es an, das auch auszubauen. Soweit von mir. Vielen Dank. Grazie. Grazie. Eh, sì, mi sembrano molto importanti a, uh, le cose che hai detto eh, per la questione appunto di questo aumento della produttività da capire e soprattutto questo aumento della produttività come reintegrarlo, no? come farne anche o come attivare anche delle politiche di distribuzione di questo aumento della produttività e mi sembra che siano già partite alcune, alcune idee no? su come uh, ridividere diciamo. Questa, questo, questa maggiore produttività da parte delle aziende e anche maggior risparmio, no? perché poi appunto utilizzare molto lavoro agile significa anche per le aziende, soprattutto del privato, avere una certa quota di risparmi rispetto alle spese, della gestione anche delle aziende. E quindi la questione della produttività e poi la questione di come questo lavoro, digitalizzandosi, passando molto a questo formato tecnologico, crea una polarizzazione per i lavoratori e le lavoratrici, anche no? noi abbiamo fatto una piccola ricerca sullo smart working in Toscana e abbiamo trovato anche delle forme di eh, non, non uguaglianza no? su questo tipo di impatto, quindi lavoratrici capaci di eh, approfittare, di, di rendere il proprio lavoro più efficiente e quindi poi appunto trovare un tempo che prima non c'era e lavoratrici invece in burnout da troppa tecnologia e poca socialità, no? perché è un altro tema che credo ci debba interessare. Lascio la parola ora a Fulvia D'Aluisio, che ci presenterà i risultati di una ricerca condotta in automobili Lamborghini e con particolare riferimento anche alle relazioni industriali e alle nuove policy. E la, grazie Fulvia. Grazie Sandra, grazie a te, grazie a Stefano Bartolini, insomma alla Cigele Pistoia alla, che mi ha invitata in questa discussione. Ho un dovere di brevità assolutamente visto che i miei relatori che mi hanno preceduta sono stati veramente velocissimi. Non credo quindi di riuscire realisticamente a presentare i risultati, come dici tu, però forse a mettere delle linee di discussione sul tappeto. Questo sicuramente. Da, no, figurati, ci mancherebbe Mi accompagna, cioè qui presente anche con noi, anche Alberto Cocchi. Ve lo presento perché è il coordinatore delle RSU FIOM di Automobili Lamborghini. E manca, ma in genere, in, noi siamo da terno ormai dalla fine della ricerca in poi anche il responsabile delle relazioni sindacali di Automobili Lamborghini, che è il dottor Nardacchione, che oggi non c'è, ma che insomma menziona. Io menziono, cito perché, è parte integrante di questa triangolazione di ricerca, di quella che poi si è strutturata così all'interno di Automobili Lamborghini, cioè io ricercatrice Alberto Cocchi, responsabile dell'RSU FIOM Lamborghini e il responsabile HR delle eh, relazioni industriali. In questa ricerca mi sono concentrata sul tema delle relazioni industriali perché da antropologa, vi dico molto brevemente, perché da antropologa mi sono incuriosita no, di questo strano mix. Io ho studiato in precedenza, diciamo in molto, abbastanza per un po' di anni, anche in forma diacronica il caso Fiat in Italia che tutti conosciamo. Mi sono incuriosita da Automobili Lamborghini che rappresenta un po' come dire, no? Il polo opposto, se volete, il contrario di per tanti aspetti, di quello che poteva essere diciamo la, la Fiat e i suoi lavoratori, e le sue lavoratrici in Italia. Lamborghini va bene, questa eh, sede è cosa nota, ma, ma mh, non è sempre così. Dal 1998 è proprietà del gruppo Volkswagen e quindi a tutti gli effetti eh, sotto la holding Audi e quindi appartiene a questo grande gruppo automotive eh, multinazionale a questo grande gruppo tedesco sulla scorta di questa proprietà dal 98 in poi grada graduatamente lamborghini ha cominciato a applicare o meglio a tradurre io uso questo termine con un peso diciamo che ha eh, anche nella teoria antropologica cioè a cercare di riadattare quello che era il sistema normativo che governa in germania quella che qui i nostri amici tedeschi conoscono molto bene, la cosiddetta Mitbestimmung, che tra l'altro vale la pena ricordare nel gruppo Volkswagen ha anche una declinazione molto particolare, che la storia di Volkswagen che è una storia molto affascinante tra l'altro di questa impresa, ci, ci restituisce molto bene. E gli osservatori tedeschi non solo considerano Volkswagen come la forma più avanzata di Mitbestimmung, co-determinazione, letteralmente la traduzione in italiano, eh, è la forma più avanzata dicevo nella Germania stessa allora trovarsi sotto questa azienda per automobili Lamborghini e cominciare attraverso gli input che venivano da casa madre attraverso ovviamente quello che tutto Lamborghini rappresentava di suo, la storia di questo grande brand, no? quello di automobili Lamborghini, ma anche la storia di un sindacato, quello Emiliano, e dentro automobili Lamborghini, dico solo per inciso che la FIOM è un monocolore in automobili Lamborghini e gli italiani sanno bene che questa non è una cosa comune nelle aziende italiane, meno che mai nell'automotive, nel nella settore automobilistico. Quindi per dire questa specificità di questa azienda che come capite ha delle caratteristiche di prodotto ma anche di relazioni industriali diciamo un po' a sé stanti rispetto al panorama nazionale che a un certo punto della sua storia, automobili Lamborghini nel 98 incontra diciamo finisce per, eh, sotto la proprietà viene acquistata dalla proprietà Volkswagen apre uno spaccato che io ho percorso insomma con autorizzazione dei miei interlocutori veramente in questi tre anni di ricerca che ho passato assieme a loro frammentati ovviamente non con una presenza costante sarebbe stata intollerabile preciso solo perché voi sapete Sandra sa il posizionamento del ricercatore molto importante è un progetto autonomo io non ho utilizzato fondi di automobilità di Lamborghini e non ho modificato il mio progetto di ricerca sulla scorta di idee o suggerimenti che mi sono venuti dai vertici aziendali. Ho sottoposto il mio progetto alla lettura, il progetto è stato letto e mi è stato consentito di svolgerlo all'interno dell'azienda. Io sono un'antropologa, stare all'interno dell'azienda per me ha voluto dire soprattutto osservazione partecipante, cioè essere presente a tutta una serie di attività della vita di impresa, le cosiddette commissioni tecniche bilaterali che sono i gangli, no? Un po' del sistema in generale delle relazioni industriali, ce le aveva anche Fiat, le CTB, le commissioni tecniche bilaterali, ma ovviamente in Lamborghini funziona, e sotto il gruppo Volkswagen. Funziona in un altro modo. Nel corso degli anni, vabbè, l'acquisizione della carta dei diritti dei lavoratori del gruppo Volkswagen, che Lamborghini ovviamente ha ricepito come tutte le aziende che sono sotto il gruppo, il gruppo tedesco, tutto questo ha portato a un mix veramente originale da un lato, che prova, a, dicevo, a tradurre, dove tradurre vuol dire proprio Cercare di applicare in un quadro normativo differente, quello italiano da quello tedesco, i principi, taluni, principi di codeterminazione. Qui dovremmo entrare nel merito almeno del fatto che il diritto del lavoro italiano separa ovviamente la partecipazione economica dalla partecipazione decisionale, mentre ovviamente in Germania, nella Mitbestimmung tedesca e nel gruppo Volkswagen, sono un tutt'uno e non c'è separazione. Quindi tanto solo per capire quali sono, qual è l'ordine di grandezza differenti ne, ne, dentro il quale, la cornice legislativa normativa entro la quale Automobil Lamborghini, il suo sindacato e il suo comparto HR dall'altra parte e c'ha risorse umane si è mosso. E, diciamo Questo esperimento, che può sembrare molto unico a sé stante e, e per certi versi lo è sicuramente, che si muove anche un po' offuscato da questo prodotto di superlusso e destinato a questa nicchia no? di consumatori di superlusso, che sono ovviamente gli acquirenti di automobili Lamborghini, e con questi margini di profitto notoriamente elevati, elevatissimi, che ovviamente il prodotto consente, però a mio avviso, e questo era uno anche dei punti da cui sono partito, offusca un po'. Quello che poi invece realmente si è fatto in questo, io lo chiamo un esperimento di relazioni industriali che in Lamborghini preferiscono chiamarlo un'esperienza di relazioni industriali che se per certi versi è unica a sé stante, per altri versi però secondo me, ed è quello che stiamo tentando di fare anche con Alberto Cocchi, con il dottore Nardacchioni, con HR, con i Charlie, automobili Lamborghini, è anche un monito diciamo per come dire guardare ha un sistema di relazioni industriali radicalmente differente dalla tradizione italiana, tanto manageriale, gestionale, di impresa, quanto di sindacato. In effetti Automobili Lamborghini ha fatto i conti tanto con delle difficoltà interne al sindacato con quanto con delle difficoltà interne a, eh, alla cultura manageriale, consentitemi di chiamarla così, italiana, Uh, I risultati sono veramente molto interessanti nel senso che al di là non è tanto lodare diciamo automobili Lamborghini per quello che raggiunge ma il fatto che questo esperimento riesce poi a mettere a frutto una serie di risultati i più evidenti sono in termini salariali ma non è questo c'è molto di più e molto di diverso i temi che sono stati toccati così efficacemente dai relatori che mi hanno preceduto, Industria 4.0, eh, Lamborghini è molto all'avanguardia su questo con il nuovo reparto URUS, ma questo ce lo può dire magari un attimo Alberto Cocchi, non so, o lo smart working o home working, che lo si voglia chiamare, insomma con i dovuti distinguo, che è stato giustamente incentivato, accelerato dalla pandemia, ma che Lamborghini aveva avviato già prima. Mh, un Diversi anni prima, attraverso anche qui delle posizioni di avanguardia che Lamborghini riesce a ottenere nella sua contrattazione, ripeto, tutto questo centra con questo grande e importante esperimento di codeterminazione all'italiana, l'abbiamo chiamata la via emiliana della partecipazione alla tedesca. Eh, non vi posso dire molto di più magari Alberto Cocchi può entrare su. io preferirei nella seconda parte del mio intervento cedere cioè del nostro giro di interventi Sandra se tu sei d'accordo se voi siete d'accordo forse preferirei anche lasciare la parola ad Alberto che magari ci può portare anche una testimonianza in termini di, di, di smart working home working in automobili Lamborghini o anche di, di tecnologia 4.0 nell'automotive per la quale nel reparto Urus anche Lamborghini si colloca insomma in questa posizione assolutamente di avanguardia per l'automotive italiana ma qui direi mondiale. Va bene, mi fermo, grazie per questo spazio e ab abbiamo modo dopo magari di parlare. Sì, sì, sì, dopo ti chiederei magari anche di aggiungere qualcosa visto che ti sei tenuta fin troppo stretta. Ah, d'accordo, mi rispetto... perché io conosco <ride> le, le, le, le situazioni. Di... Comunque va benissimo, così magari c'è il modo di ascoltarsi in un secondo grazie, momento, grazie, anche dando la parola a Cocchi grazie. Allora a questo punto, oh, grazie, Fulia. Farei dare la parola a Paolo Barberis che ci può raccontare di questo mondo del lavoro legato alle tecnologie, tutto questo mondo più legato all'innovazione, anche a un lavoro che avviene ormai da anni, ma insomma in luoghi non così tradizionali del mondo del lavoro. No? Sei senza microfono. Um, sì, devo dire che il mio, il mio glossario sarà un po' diverso e per me è abbastanza, diciamo, difficile eh, capire un po' eh, gli interventi precedenti, nel senso che ehm, il, mio, il mondo dei giovani, il mondo dei giovani che iniziano a lavorare è un mondo che, ha un senso di praticità estremamente elevato e una distanza ehm, da questo tipo di considerazioni molto elevata. Direi che come si suol dire avete parlato un po' alto e questa cosa ovviamente è scontata perché probabilmente state parlando a una platea che, che riceve questo tipo di informazioni in maniera, in maniera alta. Quello che forse eh, diciamo mi preoccupa, se vogliamo, di questo è che tutto è cambiato, tutto è cambiato e forse dovremmo fare una riflessione alta non solo sulle zone bianche, diciamo come si diceva in Germania e eh, ci sono anche abbondanti in Italia che, che danno problemi di connettività e quindi di smart working, ma sono secondo me dettagli nel senso che sono questioni fisiche, ma sono le questioni culturali che ci dovrebbero stare a cuore. Il mondo è cambiato, e i nostri giovani non sanno vedere il futuro, non sanno inserirsi in ragionamenti come quelli che avete fatto poc'anzi semplicemente perché parlano un linguaggio totalmente differente e questo non lo dico come critica perché anch'io non, non sono certo giovane però eh, mediamente lavorando con le start-up ehm, sento ragionamenti eh, completamente differenti cioè vedo che i nodi che la fascia lavorativa al primo, secondo, terzo lavoro, eh, vede, non sono inerenti eh, al sistema di cose, diciamo, di aziende mature, come si può fare l'esempio della Lamborghini o di addirittura marche di superlusso come Urus o quello che è, insomma, che sono esempi effettivamente molto distanti dalla realtà, dalla realtà di persone che alla fine non sanno dove stanno andando semplicemente perché non è stato preparato il territorio lavorativo per loro quindi mi viene da spezzare una lancia sul problema del digital divide che è tipico dei nostri governanti è tipico dei nostri politici è tipico dei nostri amministratori locali e centrali è tipico dei nostri imprenditori che non hanno voluto affrontare la trasformazione digitale nei momenti giusti e andrà a ricadere pesantemente, eh, vabbè, per non parlare del sistema formativo, poi andrà a ricadere fortemente sulla grande minaccia silenziosa che è quella del fatto che andiamo, stiamo tutti usando sempre di più servizi internazionali e non nati in Italia. Adesso senza fare l'esempio di, di, di Lamborghini, del gruppo Volkswagen eh, e, e di tutto quello diciamo, che sta andando eh, ad altri paesi, no? Comunque alla fine quello che ci interessa è che venga tenuta l'occupazione in Italia e che non, venga, non avvenga la delocalizzazione. Il vero, il vero rischio è che tutti noi, anche in questo istante, stiamo usando prodotti non italiani, no? Voi avete scelto questa piattaforma semplicemente perché era più performante di una piattaforma uguale italiana. Facendo questa scelta evidentemente avete in qualche modo, come, come facciamo spesso tutti noi, fatto una scelta di qualità, no? ma sicuramente eh, avete portato fuori dall'Italia del valore, della ricchezza. Questo non, non per dirlo tra noi, no? io dire quello viene fatto tutti i giorni, no? nel senso che ora se non sbaglio siamo su Facebook a, a trasmettere o su Meta, come, quindi il gruppo Meta e tutto sta cambiando e la, la Meta Platform sarà il nuovo, le nuove identità virtuali tridimensionali, quello che è insomma il metaverso, l'NFT, le cripto, tutto il mondo della cript criptografia e noi ho la sensazione che in Italia siamo ancora a parlare. Eh, se la quota pensionistica è 99, 101, 102, 103 no? quando probabilmente abbiamo una grande trave piantata nell'occhio e ci preoccupiamo della pagliuzza nell'altro occhio no? io dal mio punto di vista eh, credo che siamo in una situazione emergenziale di cui nessuno si stia rendendo conto Capisco benissimo perché sono stato anch'io almeno a Palazzo Chigi 3-4 anni, che sia complicato. Però, ad esempio, quando sono stato a fare il consigliere per l'innovazione e abbiamo, e ho diciamo fatto quel pro progetto che poi è l'applicazione Io piuttosto che Speed, la carta di identità elettronica, il Pago PA, tutte quelle cose lì, insomma, che abbiamo iniziato nel 2014-2015. C'era una tangibilità del fatto che il comfort del digitale avrebbe potuto aiutare il cittadino nel cercare di stare, appunto, di essere sempre più un cittadino consapevole e partecipativo della, della vita del paese. Una cosa che non siamo riusciti a fare sicuramente è far capire che, ad esempio, al Ministero dell'Istruzione, nonostante il Piano Nazionale della Scuola Digitale del 15 16 fosse un ottimo programma che lì sta un po' la chiave di tutto e non è solo la chiave di coloro che sono in età scolare o universitaria, è proprio una chiave di tutta la popolazione italiana. Non vorrei esservi sembrato troppo pessimista, però secondo me ci sono dei temi che per cui parlare di work from home che poi non è smart working a work from home, ma questo è inutile che continuiamo a dibattere sui termini perché non c'è niente di smart nel lavorare da casa con strumenti antediluviani, quindi è inutile che parliamo di quello. Ma lo work from home è sicuramente un, una conquista di, di flessibilità e libertà, laddove poi però riusciamo a dare veramente quella, quel, quella intelligenza ai sistemi aziendali. No? che andiamo a dare alla persona che è in un team, al lavoratore dipendente, professionista, insomma qualunque forma di lavoro poi abbia eh, imprenditore ingaggiato con ehm, la sua attività. Quindi non che io abbia una soluzione, ci mancherebbe, però la testimonianza che posso dare è che eh, nel nostro universo si sta parlando di tutt'altro ecco, mm, è quello il punto si sta parlando di tutt'altro e, e il problema è il seguente faccio un esempio Beh. Eh, a Berlino parte mm, lasciami dire non so eh, Deliver Hero, non lo so, mettiamo o a Londra parte Deliveroo oppure a Barcellona parte Globo. In Italia, a parte, noi avevamo una startup, ne abbiamo messo quattro assieme. Poi alla fine è stata venduta al gruppo Pellegrini. Era una società dei delivery, ma noi non abbiamo una società di delivery in Italia. Quindi, tutto ad esempio, il sistema eh, di gestione dei, dei rider no? lo stiamo affrontando con società che non sono italiane con cui evidentemente anche immagino il rapporto sindacale sia più complesso perché non sono società che in qualche modo hanno l'headquarter in Italia e quindi perdere diciamo la paternità di tutte queste aziende non avere l'head quarter delle aziende da noi vuol dire anche perdere anche un po' il controllo del, dell'etica che ci può stare che può stare dietro queste trasformazioni digitali eh, che non dimentichiamo, diciamo al di là di tutte le, le normative, rimane essere almeno nel mondo digital eh, piuttosto, eh, voglio dire trasparente, perché sono società che sono gestite in maniera totalmente digitale, quindi è quasi come se non esistesse, è quasi tutto open space, è quasi tutto... Eh, trasparenza sui numeri e quasi tutto, cioè non ci sono silos, non ci sono com compartimenti, quindi è un po' diverso, ecco. No? Il, eh, non è detto che poi le società quando crescono rimangano così virtuose, eh, ci mancherebbe altro. Però voglio dire che un'altra cosa da, da cui prendere esempio, eh, forse annusando e ascoltando un po' eh, le imprese giovani, le start-up, è proprio questo tipo di impostazione. Eh, senza malizia del fare impresa, no? Cosa evidentemente nelle aziende più mature poi diventa più complicato perché si staura una gerarchia più complessa. Quindi quello che vi posso dire, eh, e, e poi diciamo che eh, non, non ho tantissimi contributi perché appunto non sono, eh, non sono così addentro le tematiche no? eh, sindacali, però ritengo che i diritti sindacali di oggi siano quelli di avere il possesso della conoscenza del digitale perché solo così riesci a dominare la materia e a capire esattamente in che punto sei anche del, del processo lavorativo che stai portando avanti. È come dire che mi sono sempre più diciamo si fa strada in me sempre più l'idea che dire io di queste cose non ne capisco niente quando si parla di digitale è un po' come dire dieci anni fa io l'inglese non lo so o dire trent'anni fa io eh, l'italiano non lo so no cioè stiamo sta diventando la condizione minima diciamo per poter lavorare e quindi secondo me cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere tutti i lavoratori in condizione di avere una formazione digitale di livello tale da poter eh, diciamo avere la consapevolezza cioè la mia sensazione è che non avere possesso del digitale dell'online oggi significhi non avere un pieno diritto cioè non è, non riuscire a capire il a capire esattamente in che punto del processo sei ecco no? Uh -huh. Quello che poi forse dicevate prima di dire, no? Cioè, quando lavori da casa può succedere che lavori, puoi essere, no? Come dire, raggiunto in qualsiasi momento, ma potresti anche nasconderti sotto la scrivania per mezza giornata, no? Cioè, <ride> e, e questo è una cosa che può succedere ovunque, può succedere a casa, può succedere in, in remoto, ma secondo me questa cosa non succede se... Il digitale è talmente, cioè la cultura digitale è talmente evoluta che il lavorare insieme in digitale diventa molto simile e anzi forse più efficace talvolta del lavorare in team nello stesso building. Quindi ecco, io sento una grande emergenza sul divario digitale e credo che sia una cosa che personalmente non sono mai riuscita a farla capire. E non mi riguarda strettamente perché è 25 anni che faccio questo lavoro quindi magari mi manca un altro tipo di cultura ma questa ce l'ho e però secondo me in questo momento dovremmo tutti diciamo chiedere formazione per tutti digitale continuativa e eh, di qualità perché questo è il modo di dare alle persone gli strumenti diciamo per portarsi tutti sullo stesso piano e tutti sulle stesse possibilità di crescita all'interno delle nuove imprese. Grazie Paolo, allora il, no. non avevo presentato anche questo pezzo del profilo di Paolo che è stato per, eh, consigliere per l'innovazione no? eh, del Presidente del Consiglio in due mandati, prima con Renzi e poi con Gentiloni, quindi Esattamente. effettivamente sì. ci hai parlato di più da questo punto di vista, io mi aspettavo ma così come proiezione mia che ci raccontesti un po' di più, anche delle condizioni di lavoro, no? dei singoli lavoratori che, che come dire, interpretano soggettivamente queste maggiori capacità di, di know-how tecnologico e digitale, molto spesso anche appunto nel, in, queste, in questi formati, le start-up, il lavoro indipendente, il lavoro, eh, come dire, sono tante volte il punto estremo di un capitalismo di piattaforma si chiama così, no? Che effettivamente saperne di più da questo punto di vista senz'altro aumenterebbe la capacità dei singoli di leggere i processi in cui sono inseriti. Eh, questa prospettiva, appunto, che tu dai, ma è molto interessante e è vero che abbiamo scoperto questo uh, un divario digitale molto forte, anche nelle cose minime in questi anni di pandemia, anche nel, nella DAD, no? abbiamo scoperto che non, eh, sì, non, è certo, sì. non è vero che in tutte le case c'è una connessione wifi o che c'è un computer, non però è anche vero, vero sì. che comunque uh, davanti a uno schermo, davanti a, un, a uno schermo di computer, di telefono, anche il, il lavoratore più esperto di tecnologia, comunque, sta vivendo con il suo corpo in uno spazio e quel corpo lì ha bisogno anche di essere dotato di capacità di soddisfare i propri bisogni vitali. No? Nella nostra cultura, i diritti si sono presi questa, questo compito: no? c'è cioè, da capire nella cultura che stiamo cambiando e verso cui stiamo andando, qual, quale sarà la parola no? che servirà a garantire no? queste condizioni anche di vita in relazione al lavoro. Quello che si vede no? Eh, a volte sembra anche un po' eh, invece allontanarsi da questa realtà. Quindi io non lo so se mh, vi ringrazio tutti e quattro per questo primo giro. Se ci sono delle domande eh, per Paolo le prenderei in modo che eh, lo liberiamo, eh, visto che lui aveva un po' più di fretta, eh, fretta. di fretta, anche se i relatori vogliono chiedersi delle cose potrebbe essere interessante. E se no, se non ci sono delle domande specifiche per Paolo, Barberis eh, farei partire il secondo, il secondo giro di interventi. Ma spero di sì, spero che fra le persone connesse qualche domanda ci sia, anche per, per gli altri relatori, in modo da far partire un secondo giro anche più interlocutorio. Dovete soltanto accendere il video e il microfono. Questa piattaforma che abbiamo scelto e eh, con cui stiamo dando valore al nostro beneficio, Agli Stati Uniti, in questo caso. <ride> io conosco tantissime insegnanti che si sono date molto da fare per attivare delle piattaforme alternative, sono diventate matte, ma ce l'hanno fatta. Quindi un po' di competenza tecnologica è diffusa anche. Eh, ma purtroppo è dovuta al fatto che in realtà, diciamo, il recinto è già aperto e voi boh, siete sono già scappati, perché comunque tutte le maggiori piattaforme di, di interazione di questo tipo sono frutto delle mega company US, quindi non... No. Il punto è che ci sono stati paesi che hanno creduto prima eh, nel digitale e hanno investito molto di più, ecco, semplicemente questo. Poi vabbè, è ovvio che l'Italia anche il problema del insomma, generale del pubblico indirizzabile sulla lingua italiana, che è molto, è molto basso, quindi se parti da San Francisco hai già diciamo, un, un pubblico indirizzabile molto più, molto più ampio. Però, per farvi un esempio proprio molto semplice, negli stessi anni in cui negli Stati Uniti si investivano in 50 miliardi all'anno in digitale, in capitale di rischio, in Italia se ne investivano in 50 milioni, ecco. Quando il rapporto di popolazione US-Italia in realtà è 1 a 6, quindi no? qui stiamo parlando di non solo di aver perso un treno, ma direi di aver perso proprio un'era, direi, un'era geologica. Comunque zoom funziona bene. Ci sono domande? Se ah. no, cioè grazie, posso, grazie. io vorrei aggiungere solo una riflessione a quanto è stato detto da, da Paolo e credo che sia un tema assolutamente pertinente vorrei, vorrei solo così dare il mio punto di vista che non esiste solo il mondo del lavoro l'analfabetismo la, digitale riguarda anche parecchie persone che sono la stragrande maggioranza ormai in Italia che sono gli anziani assolutamente eh, cioè, pensiamo a come, come se la può cavare un 65enne io ne ho 61 mm. e faccio del mio meglio ma vi assicuro che fatica provate a immaginarvi appena si va in pensione quando si esce dal mondo del lavoro quindi che rimani a un certo punto o a, a ancorato a, a, a qualche hobby particolare oppure se ti rinchiudi nel, nel, nel, tuo, nel tuo fare quotidiano nel tuo menage diciamo extra lavorativo ecco che perdi contatti anche con una forma di eh, rinnovamento che è sempre più rapida e quindi bisogna prendersi cura anche di questa fetta di persone che saranno sempre più sole se non hanno l'intelligenza di, di, di autoformarsi o, o di frequentare dei circoli virtuosi eh, dove appunto si, apprende, si apprendono le nuove tecnologie. Io credo che questo sia un tema sociale importantissimo che vada, che vada messo al pari della digitalizzazione del lavoro. Assolutamente. No, Grazie. no, ma quando si parla di divario digitale... Quello che dicevo e, e, e tu lo stai dicendo molto correttamente cioè è proprio trasversale sull'età cioè anche i nativi digitali in realtà eh, che, che ovviamente dici come usano bene lo smartphone in realtà è, cioè non è lo smartphone il punto no cioè il digitale è, è molto di più ovviamente no allora, se non ci sono altre domande, eh, ridarei la parola a Nicola, eh, Paolo Barberi, si resta con noi quanto puoi e poi ci saluti. Grazie, Salute, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ma io in, questa, in questa seconda parte della, della riflessione vorrei un po' stare diciamo, su, su un ragionamento che il collega tedesco ha, ha reso evidente. Grazie. Cioè, eh, quale riflesso sugli orari di lavoro eh, e che cosa facciamo? Perché, a, a mio parere, io non so se per ragioni legate al fatto che il nostro è un paese che spesso vive di risentimenti, mettiamola così, mh, è come se mh, non fosse chiara, diciamo, la mh, possibile potenziale ricaduta di carattere sociale nel garantire una modalità di resa della prestazione lavorativa in modo un po' più libero. Libero non vuol dire che eh, il lavoratore la lavoratrice si sottrae agli obblighi che derivano dal suo rapporto di lavoro. Libero in, inteso con eh, una maggiore flessibilità oraria, una maggiore flessibilità rispetto ai luoghi in cui esercitare la sua professione, la possibilità di decidere quanta parte della settimana può essere prevista in presenza e quanta parte della settimana può essere prevista in sede, partendo anche dal presupposto, come dire, che in questo caso esiste anche una possibilità di naturale bilanciamento. Noi abbiamo visto durante tutta la fase del, del Covid, tanta gente ci diceva voglio lo smart e non poteva averlo e tanta gente ci diceva non voglio lo smart e mi obbligano ad averlo. Quindi, e invece questo tema del, del, diciamo, del riconoscimento sociale no? verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale, non c'è. Adesso io non, non, non sono uno uso a fare polemiche, però a me ha intristito abbastanza che un Ministro della Repubblica dice, per poter garantire, diciamo... La ricchezza di questo paese che tutte le attività merceologiche riprendano, bisogna rimettere la gente all'interno dei centri storici delle città dove normalmente stanno i centri direzionali. Adesso uno può dire quello che vuole, ma quanto ha fatto il, il Ministero della Funzione Pubblica nel pieno di una pandemia, perché oggi abbiamo più di 10.000 casi, è un elemento come dire che, che, che in qualche modo stride. Invece, bisognerebbe capire. Quale può essere il dividendo sociale e quindi il dividendo sociale che non è eh, che non ricade soltanto sul soggetto beneficiario o fruitore di una diversa modalità di resa della prestazione lavorativa? Quale può essere quel dividendo sociale in una scala un po' più ampia che non sia quello dell'interesse personale o dell'interesse di una singola categoria? Questo è come dire un elemento che mh, vorremmo mettere in evidenza e che ci fa dire che questo investimento occorre farlo. Ma non è soltanto un investimento di scelta organizzativa. Guardate, eh, come diceva Paolo Barbenis, la vicenda del COVID ci ha, ci, ha, ci, ha, ci ha trovato impreparati sotto tanti punti di vista. Non è che non avevamo soltanto le mascherine. Eh, tutta quella gente che ha dovuto ricorrere allo smart working o quelle aziende che hanno dovuto collocare i lavoratori smart per poter continuare la loro attività, non avevano device. Non c'era connettività in alcune aree del paese, non c'è connettività spesso all'interno delle scuole, c'è stato un enorme problema per garantire la didattica a distanza anche per semplici ragioni di connettività, anche per la disponibilità di piattaforme in uso alle scuole. Cioè, ecco, vo vorremmo collocare questa riflessione eh, sul tema del lavoro agile oltre eh, il, il punto legato al bisogno individuale io non sono fra quelli che penso che questa possa essere una misura di conciliazione lo è se lo sceglie la persona se lo sceglie la persona come sceglie il part time o come sceglie di lavorare o di non lavorare ma se esiste questa libertà mettiamola così siccome non esiste perché non esiste da un lato libertà dal bisogno e spesso come dire come vediamo nel nostro paese lo stesso part time ha delle caratteristiche involontarie che ricade in modo molto massiccio sulla componente femminile del mercato del lavoro perché non interrogarsi sul fatto che il tema del beneficio sociale passa anche attraverso una diversa organizzazione del modo attraverso il quale si produce si producono beni e si producono servizi poi lo diceva benissimo l'interlocutrice si tratta di modelli aziendali modelli complessi da praticare perché eh, come dire innestare all'interno delle aziende, nel nostro tessuto produttivo, che non è fatto soltanto di grandi aziende, perché qui noi potremmo elencare, eh, come dire, i grandi gruppi cosa hanno fatto, cosa ha fatto Generali, cosa ha fatto Vodafone, cosa ha fatto Aini, cosa ha fatto ASPI, cosa ha fatto l'Agenzia delle Dogane, cosa, ha fatto, cosa hanno fatto i grandi gruppi, ma quei grandi gruppi sono un elemento vetrina rispetto alla capacità di fare contrattazione, di fare buoni accordi, di innestare pratiche partecipative all'interno di contesti organizzativi, seppure non è una partecipazione così formale come quella che Alberto Cocchi ci diceva per Lamborghini e che, e, che, e che saluto, perché abbiamo lavorato insieme su, su, su diverse cose, in particolare su questo tema del duale e dell'incrocio diciamo, tra formazione e lavoro che, ha caratterizzato, che caratterizza le vicende di quella, di quella, di quella azienda. Eh, però poi il nostro tessuto produttivo è fatto di tante piccole realtà, di, di piccole e medie imprese, in qualche caso di piccolissime imprese, in cui, come dire, mh, diventa anche un po' complesso innestare questi ragionamenti su, mh, su, modelli, eh, su modelli organizzativi che necessariamente devono appoggiare su una, maggiore, su una maggiore flessibilità. Ecco, dal punto di vista del benessere sociale c'è anche questo tema sugli orari. Questo, questo è un punto, diciamo, per noi che ha carattere, anche carattere essenziale. Noi abbiamo in questo momento un, un, uno squilibrio tra quanto ricade di orario di lavoro sulle persone che lavorano, in alcuni settori, come dire, gli orari settimanali medi superano le 43 le 44 ore e ci sono imprese che per aver agganciato la fase di ripresa hanno fame di lavoro e quanto invece non ricade perché continuiamo ad avere una percentuale di occupati il cosiddetto tasso di occupazione che sta abbondantemente sotto le medie europee il nostro paese non si allontana dal 59% del tasso di, di occupazione sulla forza lavoro potenziale e mentre allineata sostanzialmente per la componente maschile la media europea è ben distante dalla componente per quanto riguarda la componente femminile un ragionamento come quello che stiamo facendo oggi nuove modalità di resa della prestazione minor vincolo legato agli orari minor vincolo legato alle presenze può avere riflesso anche rispetto a una diversa distribuzione del lavoro nel nostro paese e se produce un benessere sociale per le aziende, per la società, per i nostri territori, per le nostre città, quel benessere sociale chi lo deve sostenere? Il lavoratore che riduce la sua, il suo orario e quindi la sua retribuzione oppure può essere sostenuto dalla società nel suo complesso? Direi dalle aziende, in primis, come dire che da una redistribuzione degli orari possono trarne vantaggio e possono finanziare Chiamiamoli così, strumenti di maggiore, di maggiore libertà, di maggiore flessibilità, ma può essere sostenuto anche dalla collettività attraverso la leva fiscale, attraverso un utilizzo mirato e intelligente degli incentivi che normalmente vengono dati invece senza un criterio di così marcata correlazione tra beneficio, in questo caso sociale e collettivo, e interesse, e interesse delle aziende. Ecco cosa voglio dire, chiudo, poi, eh, come dire, eh, forse ha ragione Paolo dovremmo cambiare un po' i nostri linguaggi però io faccio un lavoro in cui il mio obiettivo è fare buoni accordi poi ci penseranno altri eventualmente a come, a come comunicare però il punto che io voglio evidenziare è che questo tema del lavoro agile e della diversa modalità di del resa della prestazione lavorativa non va inquadrato soltanto nell'ottica del benessere individuale della conciliazione per quella persona deve essere un ragionamento che ha caratteristiche più larghe e non c'era nella norma del 2017 perché è una norma a carattere sperimentale, per certi versi anche con caratteristiche contraddittorie tra questa assoluta libertà e invece alcune, mh, alcune restrizioni e comunque una norma utilizzata pochissimo, però come dire questi anni ci hanno dimostrato che, che, che, che possono essere fatti degli adattamenti. Degli, degli interventi a, a, per adattare le norme e che questa libertà se viene lasciata alle parti eh, può generare diciamo degli elementi di riflesso positivo eh, sulla società questo è un tema come dire da porsi eh, da, da porsi anche nell'ottica come dire di una diversa dimensione urbana di un equilibrio nella dimensione urbana rispetto a come sono popolati i luoghi, a come sono popolati i quartieri e alla polarità che si genera anche nell'ambito delle città rispetto, come dire, a questi vuoti pieni che caratterizzano la giornata lavorativa e caratterizzano la settimana e il fine settimana. Chi ha lo, il, il compito del governo, anche delle città, dovrebbe comporsi questi temi, dire come ha fatto anche l'Unipol e chiudo, dal 3 novembre si torna tutti in sede o come ha fatto l'Irer, un'altra multi-utility eh, famosa, si torna tutti in sede e tagliare un po' con l'accetta un ragionamento che invece avrebbe bisogno di un grado di approfondimento molto più marcato, ripeto, nell'interesse collettivo. Grazie Nicola, molto interessante. E dare la parola a Friedrich Moch per un breve reintervento. Ja, gerne. Also, äh, Nicola hat ja gerade schon wichtige Punkte angesprochen, die ich äh, unterstützen kann. Ähm, ich will noch mal ein bisschen grundsätzlich werden an der Stelle. Ähm, wir führen jetzt seit über einer Stunde eine Diskussion über die Digitalisierung und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, vor allen Dingen bei den Ähm, Worten des Kollegen aus dem Start-up, dass die Digitalisierung ähm, so ein bisschen zum Selbstzweck wird. Im besten Fall sollte die Digitalisierung aber das Mittel sein, um einen Zweck zu erfüllen, nämlich ähm, besser vielleicht zu arbeiten, ähm, bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, Arbeit auch erleichtern zu können und ja, ein gutes Leben sozusagen mit Hilfe digitaler Technologien gestalten zu können. Und das geht manchmal in den Diskussionen schon ein bisschen unter, finde ich. Und weil die Digitalisierung Mittel zum Zweck ist und nicht Selbstzweck, glaube ich, muss man dann mal sozusagen durchbuchstabieren, welche Voraussetzungen man dafür schaffen muss. Wir haben jetzt viel über die digitale Kluft gesprochen. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese soziale Frage zu klären. Das lässt sich auch nicht nur im Individuellen lösen. Nikola hat das ja gerade auch angesprochen. Also es ist die Frage zum einen von infrastrukturellen Themen. Haben alle Menschen überhaupt den Zugang zu digitalen Technologien? Liegt überall das Breitbandnetz? Haben wir die Technologien? Haben wir auch die Souveränität über bestimmte Technologien, beispielsweise in Europa? Da gibt es ja auch Diskussionen in der eu kommission sozusagen eigene Plattformen aufzubauen, abgegrenzt zu den Plattformen der USA, die bei uns im Moment marktdominierend sind. Das ist sozusagen mal eine Grundvoraussetzung. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob Menschen, Beschäftigte, eben befähigt sind. Ich hatte eingangs ja auch über die Frage von Weiterbildung und lebenslangem Lernen gesprochen. Das gilt ja nicht nur für Menschen, die noch im aktiven Arbeitsleben sind, sondern das gilt genauso für Rentnerinnen und Rentner. Und das gilt sozusagen auch am Anfang des Lebens schon für Kinder, die in den Kindergarten gehen, die auch mit äh, digitalen Technologien äh, konfrontiert werden, damit auch umzugehen und sie daran zu führen. Also ich glaube, diese Frage ist sehr wichtig. Und was man dann aber nicht äh, vergessen darf, ist, auch wenn wir vielleicht manchmal eine alte Sprache sprechen als Gewerkschaften, wir verkörpern, finde ich, schon wichtige und entscheidende Werte für die Gestaltung der Arbeitswelt, nämlich die Frage von Solidarität, von guter Arbeit, ähm, die Frage, äh, die in, ja, Jahrzehnten sozusagen auch von entschiedener Auseinandersetzung zwischen Beschäftigten und den Arbeitgebern dazu geführt hat, dass man die Arbeitswelt eben auch humaner gemacht hat. Und das dürfen wir in der Welt der digitalen Wirtschaft ja nicht einfach beiseite schieben. Wenn wir uns angucken, wie sind Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie, dann sind das Arbeitsbedingungen, die haben mit hochwertigen und mit guten Arbeitsplätzen in der Regel wenig zu tun. Und es ist entscheidend, dass wir uns damit auseinandersetzen, ähm, auch dort gute Arbeitsplätze ähm, für die Menschen äh, zu schaffen. Und da muss man auch den Unternehmen die Grenzen setzen. Also, Wir erleben das äh, bei digitalen Plattformen, die beispielsweise Handwerkerleistungen vermitteln. Die sind sicherlich agiler und die sind schneller als normale Handwerksbetriebe. Aber wenn der Wettbewerbsvorteil darin besteht, keine Sozialabgaben zu zahlen und die Menschen mit schlechten Löhnen zu entlohnen, dann finde ich, ist das kein sozialer Fortschritt. Das ist ein sozialer Rückschritt, der digitalisiert wurde. Ja? Das ist, äh, glaube ich, nicht das, was wir wollen als Gewerkschaften. Und Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir über diese grundsätzlichen Fragen auch reden und dass wir versuchen, dort, wo wir den Einfluss haben, über die Mitbestimmung, diese Themen auch in den Unternehmen mitzugestalten. Und das ist natürlich zugegebenermaßen in den Großbetrieben einfacher. Das ist in den kleinen Betrieben schwierig, wo aber auch die Gewerkschaften aus dem DGB versuchen, beispielsweise jetzt bei den Lieferdiensten in das Organizing zu gehen, Die Rider nennt man ja die Fahrer der Lieferdienste, die auch zu organisieren, sie darüber aufzuklären, welche Rechte sie haben. Und ich will einen letzten Punkt noch machen. Ich habe mir vor drei Jahren ein Start-up in Berlin angeguckt, die eine Plattform aufgebaut haben zum Vertrieb von Produkten. Und ein großes Stahlunternehmen aus Deutschland äh, wollte seinen Handel digitalisieren und ist auf dieses Start-up aufmerksam geworden. Und dieses große Unternehmen hat dieses kleine Start-up aufgekauft. Und das war ganz interessant, weil zwei Kulturen aufeinander geprallt sind in diesem großen Stahlunternehmen mit sehr regulierten Arbeitsbeziehungen. Ähm, war klar, da gibt es einen Betriebsrat, da gibt es Tarifverträge, da gibt es das, was wir als Gewerkschaften gute Arbeitsbedingungen nennen, aber es ist sicherlich nicht so sehr agil gewesen wie in diesem Startup, nicht so digitale Arbeit wie in diesem Startup. Das Interessante war, diese beiden Kulturen sind ganz gut zusammengekommen und äh, die Beschäftigten, die in dem Startup gearbeitet haben, fanden es total gut, auf einmal auch eine regulierte Arbeit zu haben bestimmte Regeln zu haben, wie Arbeit stattfindet. Arbeit, die dann auch in dem Start-up nicht mehr so entgrenzt stattgefunden hat, die nach Regeln stattgefunden hat, die aber trotzdem sicherlich moderner und agiler gewesen ist. Aber das zeigt, dass ja auch jüngere Menschen ähm, nicht äh, sozusagen diesen Werten, denen wir uns als Gewerkschaften verpflichtet fühlen, äh, entgegenstehen. Wir müssen sie nur in die neue Zeit auch übersetzen und wir müssen sozusagen durchbuchstabieren, was das bedeutet, äh, diese digitale Arbeit auch so zu gestalten, dass sie human stattfinden kann. Morte. Uh, Sandra, parli con me o con chi? più l'audio eccoci scusate sto usando un computer non mio e ogni tanto perdo i comandi dicevo che era molto interessante quest'ultimo esempio questa storia che ci ha raccontato fedri tra l'altro un bellissimo campo di ricerca no fulvia per, per queste due culture aziendali e antropologiche proprio che si sono messe insieme no eh, Dando forse una nuova idea di lavoro, di diritti, di, di rapporto tra i tempi, tra i modi del lavorare, forse appunto sono cose che devono accadere perché le possiamo anche formalizzare. Io darei questi ultimi dieci minuti a un intervento congiunto di Fulvia e Alberto, se vogliono raccontarci ancora un po' meglio eh, le cose che sono successe in Lamborghini in relazione anche a questi temi che stiamo affrontando. Intanto... Ho ah, sì, sì, solo due parole brevemente, e poi lascio la parola ad Alberto Cocchi, posto che appunto non è questa la sede per presentare i risultati eh, della ricerca in automobili Lamborghini, anche se in realtà Stefano questo mi aveva chiesto certamente volevo chiarirmi un attimo anche con Paolo, è successo un po' relativamente a Lamborghini una cosa alla quale Alberto Cocchi è molto abituato, invece io meno, non mi era mai successo, cioè che venga liquidata Lamborghini, mi riferivo all'ultimo intervento di Paolo, come una cosa che non ci serve perché chiaramente tra Aventador e Urus che sono i modelli di Lamborghini, cosa ce ne facciamo mai? No. E questo è veramente una svista molto grossa, però non ho molto tempo per chiarirlo qui. Eh, nel senso che al di là, come dicevo all'inizio, di questo prodotto di super che sembra lontano anni luce dalla nostra vita quotidiana. In realtà, a parte, volevo rassicurare Paolo che la globalizzazione, posso che diciamo il processo di globalizzazione della produzione di beni e servizi, mi sembra abbastanza avanti. E io non vedo, francamente, un modello alternativo nell'attesa. Poi lo possiamo anche decidere di come dire rovesciarlo. Posso che io non vedo l'alternativa per ora, ma questo è un punto di vista mio temo che ce la dobbiamo tenere e che forse nella globalizzazione della produzione di beni e servizi quello che conta e Friedrich, Friedrich prima lo ha messo in luce molto bene sono quello che ahimè i tecnici chiamano meccanismi di regolazione ma immagino che Paolo interfacciando i nostri presidenti del consiglio avrà sentito parlare di meccanismi di regolazione dell'economia dell'impresa del lavoro ci sono dei sindacati innanzitutto tra questi no? che ha un ruolo fondamentale cioè eh, ci sono tra l'altro anche imprese italiane che si sono globalizzate, ce ne sono in Emilia Romagna, conosco meno il caso toscano, ce n'è sicuramente, ce, ce n'è persino qualcuna sin anche a sud Italia, in, in Campania, dove sto io, figuriamoci, quindi voglio dire in fondo la globalizzazione si è cavalcata nella maniera corretta può anche no, portare probabilmente a degli effetti economici positivi adesso non possiamo entrare nel merito di discorsi ovviamente molto grandi e Paolo ci ha già rimproverato di parlare un linguaggio non comprensibile ai più quindi io mi astengo <ride> <ride> <ride> <ride> e piuttosto diciamo no volevo dire che insomma sicuramente i meccanismi di regolazione sono fondamentali e Lamborghini è un buon esempio di questo se Lamborghini è riuscito a trattenere lavoro in Italia anche dentro un gruppo come Volkswagen, che ovviamente, no? impiega un nanosecondo. A ci mette niente a delocalizzare, certo. di riproduzione da un'altra parte e questo ci induce a ragionare su questi famosi me meccanismi di regolazione, ma anche sulle spinte dal basso che consentono di ottenere questo. E questo è un discorso che coinvolge il sindacato, coinvolge chiaramente anche, per carità, la classe politica, le scelte politiche economiche. Mi fermo e, e lascio la parola ad Alberto Cocchi. Grazie, Sandra. Grazie a te, Foglia. voi avete aperto una... una... Una pentola dove dovremmo stare qua per delle ore se vogliamo parlare di quello che si fa anche in automobili Lamborghini, su, sia sul tema dell'home office, che l'Home office oggi, che noi siamo partiti nel 2018 con un'idea di smart working sperimentale che poi ci ha ovviamente aiutato durante il periodo della pandemia eh, a trasformarli in home office eh, in maniera un pochino più sp spintanea, si direbbe dalle nostre parti. E il tema del 4.0. Che anche qui viene affrontato in automobili lamborghini come elemento di supporto al lavoratore e non di sostituzione al lavoratore cioè quando la, linea, la nuova linea del, del, del nostro SUV, famoso URSS, ormai citato, ecco, quella è una linea dove eh, il 4.0 si manifesta eh, in, in maniera tale per cui l'ergonomia eh, diciamo assume una rilevanza fondamentale, cioè va a supportare il, lavoro, il pesante lavoro del, eh, della linea. Lamborghini si distingue per una cosa secondo me, si distingue lo voglio dire molto, molto francamente grazie al fatto che siamo all'interno del gruppo Volkswagen si distingue dal fatto che siamo in una, in una, in una, una formulazione di accordi permanente cioè noi facciamo circa 15-20 accordi all'anno oltre che al classico accordo eh, triennale di, di, di integrativo cosa significa? Significa che noi interveniamo sulla vita delle persone con questi accordi e ovviamente cerchiamo di intervenire in maniera positiva sulla vita delle persone no, Io quando faccio i welcome ai nuovi ingressi eh, a chi viene per la prima volta assunto in automobile Lamborghini ma spesso lo facciamo anche eh, ai primi agli ultimi lavoratori somministrati che entrano, perché da lì si passa, anche da noi, sia ben chiaro. Eh, ecco, una, una, una delle cose che, che, che, che andiamo proprio a citare è, è come siamo un'azienda da questo punto di vista dinamica e come appunto gli accordi sono quelle cose che cambiano poi la vita delle persone, non solo all'interno della, della Lamborghini, ma anche all'esterno. Infatti abbiamo non so quanti accordi che riguardano appunto i tempi di lavoro e eh, il tempo libero, cioè qua, quanto andiamo a incidere sulla possibilità di usufruire delle, attraverso i nostri accordi e la possibilità di avere del tempo libero rispetto alla, alla, appunto quello che si vive in, in azienda, in modo da creare appunto delle condizioni che agevolino la vita privata delle persone. E insomma, cosa, cosa, cosa, cosa posso aggiungere? Bisognerebbe viverla come l'ha vissuta uh, Fulvia la, la, la, la Lamborghini per capire esattamente cosa significa. Eh, cosa significa lavorare da noi. Ecco, io non voglio far dare l'impressione che sia tutta rose e viole, non è così. Mm, rispetto, diciamo così, alla normalità dell'Italia, è ovvio che siamo una, una, una punta avanzata, ma siccome davvero noi viviamo la partecipazione, ma ne viviamo anche eh, in maniera frustrante i limiti, cioè abbiamo un accordo di gruppo molto corposo. E di questo purtroppo ne utilizziamo solo una parte. Ecco, noi vediamo il potenziale, cioè se potessimo e riuscissimo ad utilizzarlo tutto come la famosa misstimmung o la legge Volkswagen o, o come in Volkswagen riescono a, a tradurre questa cosa o in Audi in modo particolare, come diceva prima, Fulvia, la Volkswagen è sicuramente la punta avanzata in Germania. Ecco che noi vediamo questo potenziale che si scontra con cosa? Con una cessione di potere, ovviamente, da parte del management nei nostri confronti. Ed è quello, guardate, il tema cruciale. Non è il fatto che non vedano i risultati, perché i risultati si vedono benissimo quando lavoriamo insieme. Sapete, sapeste quante castagne gli togliamo dal fuoco ai nostri manager? Il problema è proprio mh, mh, politico. Il problema è di, è di potere. Ecco che in questo caso avere un management illuminato, potrebbe, un pochino più illuminato, ci potrebbe aiutare anche a gestire meglio quella che ci hanno consegnato attraverso la carta delle relazioni industriali e questo accordo di gruppo. Tuttavia qualcuno mi, mi ricorda sempre Alberto Vaccipiano perché in fondo ti guardi di fianco alla Ferrari e di fianco alla Ferrari è una situazione ben diversa dalla nostra e da, da, da un punto di vista non solo ovviamente salariale come si diceva prima ma anche dei diritti acquisiti in fabbrica quindi purtroppo noi dobbiamo fare anche eh, i, i conti con un contesto che seppur emiliano, seppur di grandissimo livello, è un contesto che rispetto a noi è indietro anni luce. E, e ripeto, vi dico, ve lo posso dire come la vivo io, se avessimo un pochino più potere decisionale, io credo che avremmo molti meno problemi di quelli che abbiamo oggi e già ne abbiamo rispetto agli altri molto meno. Ve la dico così, nel 2000 eravamo in 500, oggi siamo a 2000 circa, eh, uh -huh. quindi c'è stata proprio un'evoluzione che non è solo grazie ovviamente agli accordi che facciamo all'interno della Lamborghini, ma sicuramente quelli aiutano e danno un beneficio alla, al sistema. Insomma. Grazie, Vabbè, io grazie, non so cosa posso aggiungere, penso che aver tolto anche troppo tempo e vi ringrazio davvero della possibilità di avermi dato di poter de... discutere un attimo con voi, anche se minimamente di. Venite a visitarci. Ecco, la Lamborghini ha una bella cosa che è porte aperte, non è una fabbrica chiusa, lo Fulvio lo sa. Siete tutti benvenuti a poter fare una visita in fabbrica. Grazie, io a questo punto, in effetti, sono molto molto curiosa. Io ringrazio tutti i relatori e anche le persone che hanno seguito il seminario. Evidentemente parlare di, di questo tema, di digitalizzazione ci porta anche a avere interventi che mostrano la complessità no? di, di come pezzi diversi della società recepiscono questo tema. No? E anche queste provocazioni che ci sono arrivate insomma, in merito ad, ad alcune arretratezze di punti di vista e di linguaggio in realtà mostrano bene la fatica. Uh, che dobbiamo fare per tenere insieme tutti questi pezzi no? e, e appunto provare anche a, in, a individuare un li, linguaggi che li riuniscano no? e che ci permettano di. D'altra parte, alcuni temi che sono venuti fuori dai vostri interventi ci dicono di mh, temi trasversali e problemi grandi che possono essere affrontati da vari punti di vista. Io uh, ci lascerei su questa cosa che ha ricordato Nicola di come il nostro mondo del lavoro funziona tra persone super operate, no? e quindi burnout lavorativi, e persone che non riescono ad avere eh, nemmeno accesso al mondo del lavoro. No? E questo dice qualcosa del nostro modello di sviluppo, e questa è una di quelle cose che a partire da punti di vista differenti, con linguaggi e con velocità anche diverse, dovremmo riuscire in qualche modo a, a guardare. La questione degli orari quindi è una questione, appunto, come diceva, come abbiamo detto che riguarda una parte il benessere dei singoli ma anche un benessere collettivo. Una ridistribuzione del tempo eh, va insieme alla distribuzione dei sistemi di uguaglianza a cui in qualche modo ancora siamo in maniera non arretrata ma del tutto innovativa affezionati. Io vi ringrazio e ringrazio CGL di Pistoia per averci fatto lavorare insieme oggi pomeriggio. Grazie. Grazie, Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Federico. Danke. Dan danke. Grazie. Dan